Sono Fabrizio Minelli responsabile marketing e sviluppo new business della Connessi SPA, una società di Foligno che si occupa di fornire connettività internet e servizi voce e dati alle aziende del territorio umbro marchigiano e più in generale di tutta Italia e anche all'estero in alcuni casi. Il dato oggi nella mia azienda rappresenta la linfa vitale come eh, credo sia per tutte le altre aziende. Oggi si definiscono i dati il petrolio del nuovo millennio e in effetti è così. Oggi la conoscenza del cliente, sia esso privato o azienda, è fondamentale per lo sviluppo della propria attività. Profilare un cliente, conoscerne abitudini e comportamenti, mercati di sbocco o quant'altro è vitale per programmare al meglio la propria iniziativa commerciale e marketing. Quindi un'azienda come la nostra è tesa sempre di più a fornire servizi di connettività eh, di alta qualità e alta affidabilità proprio perché le aziende eh, puntano in questo ambito e costruiscono il loro successo commerciale eh, su questa infrastruttura.